Ciao, benvenuti ad un altro appuntamento con le recensioni di Mr. Gadget. Oggi per conoscere Sony Xperia 1 Mark II, secondo capitolo della storia che Sony sta cercando di scrivere con quelli che più che telefoni che fanno fotografie potrebbero sembrare delle macchine fotografiche che poi fanno anche i telefoni. Tre sensori fotografici sul retro, un sensore sul fronte non c'è notch, non c'è gotch, non c'è camera eh, pop up semplicemente delle cornici un po' old style, ma torniamo dopo al telefono, adesso vediamo confezione con caricabatterie, cavo per la ricarica e per la trasmissione dei dati e poi le cuffiette, dettaglio delle cuffiette, lo si vede, aspettate che cerco di eh, recuperarle lo si vede qui, c'è il jack porca miseria, non viene fuori eh, adesso spacco tutto, c'è il il jack nelle cuffie perché anche il telefono offre il connettore da 3 mm e mezzo che è una delle sue caratteristiche principali. Allora guardiamo un po' questo telefono, il design ricorda un po' il famoso Omni Balance di qualche anno fa, no? il design squadrato, pulsante per la fotocamera, il pulsante di accensione che poi nasconde anche il sensore delle impronte digitali, controllo del volume per noi volume rocker e da questa parte il cassettino per le due nanosim o la sim e la micro SD cassettino che si può sfilare anche senza l'uso del famoso piripacchio, no? quindi un po' più comodo dal punto di vista proprio della fruizione di tutti i giorni. Come detto, delle belle cornicione eh, vecchio stile per un eh, display che però ha delle caratteristiche veramente pazzesche. È un display OLED con 6,5 pollici di diagonale, 98,6 cm2 di eh, superficie totale, 94 scusate, 84%, stiamo in pazzendo perché il 94% sarebbe impossibile con queste cornici, 84% eh, di rapporto tra schermo e superficie, una leggibilità che eh, ha un angolo di visione semplicemente impressionante e anche una definizione elevatissima, 1644 per eh, 3840 pixel. Questo display che ha questo livello di leggibilità folle eh, ha una protezione con un Gorilla Glass 6 e anche un HDR BT 2020 quindi veramente dal punto di vista del display siamo davanti ad un prodotto molto bello ci sono pensate addirittura 643 pixel per pollice dentro questo telefono che è estremamente veloce in tutto ciò che fa e che ha un software molto vicino ad una soluzione stock, uh, veramente mm, fatto con una semplicità notevole, questo telefono ha uno Snapdragon 865 al suo interno, in alcuni paesi curiosamente il 5G eh, è stato eh, eliminato, chissà perché, eh, ci sono, non da noi in Italia eh, ci sono essenzialmente 256 giga di memoria espansione tramite micro SD, 8 giga eh, di RAM Adreno 650 eh, come eh, GPU e abbiamo anche, eh, che è importante, la memoria con lo standard UFS. 3.0. Dietro tre sensori, tutti da 12 megapixel, 24-70 mm e anche una 16 mm con un'apertura di 124 gradi, quindi il sensore principale, lo zoom e poi il grandangolo. Sulla parte frontale invece c'è la fotocamera da 8 megapixel che forse è il punto debole della parte fotografica del telefono. Notevole la batteria, che non è grandissima perché è una batteria da eh, 4000 mAh, eh, supporta il fast charging da eh, 21 eh, Watt, ha anche la ricarica eh, wireless, quindi si può utilizzare in un modo davvero molto molto eh, semplice. Si sostiene fast charge, abbiamo sempre la modalità stamina eh, per la protezione, quindi tutto sommato insomma, un telefono che ha tutte le caratteristiche in regola per piacere. Ma che cosa ha? di particolare eh, questo Sony. Allora, due caratteristiche fondamentali. Questa eh, fotocamera, che si chiama Cine Pro, che è derivata eh, da quelle che sono le soluzioni per il cinema, le fotocamere professionali, vedete, eh, con un miliardo di eh, personalizzazioni. Potete davvero eh, selezionare eh, tutti i parametri possibili e immaginabili che sono a disposizione in un, uno strumento che è uno strumento professionale. Ecco, l'unico difetto, secondo me, è che non funziona, però non potete metterlo in orizzontale. È anche vero che difficilmente chi usa questo genere di strumenti vorrà fare un video in orizzontale, che probabilmente eh, schifa per religione, però è un peccato, insomma, che eh, non ci sia eh, questa opzione. Eh, lo stesso tipo di profondità, eh, di menu, di selezioni, di possibilità di controllo, esiste anche per la eh, fotocamera. No? Vedete, avete tutti i menu possibili ed immaginabili che potete eh, gestire come se eh, steste usando una Alpha 9, quindi essenzialmente lo la eh, interfaccia con cui potete governare tutte le funzioni eh, della eh, fotocamera in modalità Pro. Se non vi sentite pronti per questo tipo di gestione avete comunque la fotocamera tradizionale. C'è un dettaglio, che più di uno in realtà, che mi ha un po' lasciato perplesso di questa fotocamera, che comunque ha un livello qualitativo molto buono, devo dire veramente notevole. Quello che mi ha lasciato perplesso è che in un telefono che ha una ratio radio, radio 21.9 ci sia il pulsante per cambiare la fotocamera qua in cima. Questo perché essenzialmente quando state utilizzando il telefono spesso non riuscite ad arrivarci. Facile trovare invece il formato con cui scattare la vostra fotografia. Queste sono le opzioni per cui potete scegliere essenzialmente come utilizzare la vostra fotocamera e con quale eh, tipo di definizione, questo invece vi permette di passare dal grand'angolo allo eh, zoom passando per la fotocamera principale eh, quando utilizzate invece vedete la fotocamera eh, video cambia leggermente il menu nella parte eh, superiore e invece avete sempre il passaggio tra i tre diversi sensori eh, nella parte inferiore. A proposito eh, dei eh, sensori eh, fotografici c'è la stabilizzazione ottica su due dei tre l'unico senza stabilizzazione ottica è il grand'angolo c'è la possibilità di fare video in 4k con 25 30 o 60 frame al secondo mentre la fotocamera frontale fa video invece che sono in versione full hd a 30 frame al secondo l'unica cosa un po' curiosa è che mi sarei aspettato la possibilità di saltare da un sensore all'altro eh, utilizzando eh, lo zoom eh, della eh, fotocamera e invece tutte le volte quando volete cambiare essenzialmente il tipo di inquadratura quando volete eh, cambiare il vostro eh, tipo di lente che eh, dovete utilizzare lo dovete fare voi manualmente sarebbe carino invece che automaticamente nello spostarsi con lo zoom ci fosse la eh, possibilità insomma, di gestire eh, questo genere di eh, parametri per scegliere le altre modalità Sony ha messo questo tipo di menu inguardabile secondo me dal punto di vista estetico. Non so perché siano rimaste queste reminiscenze di eh, vecchi software in un telefono che tutto sommato invece ha aggiornato molto il suo aspetto, ha, ha reso il suo aspetto eh, molto gradevole. Vai a capire il perché insomma, siano rimasti esattamente quei eh, dettagli. Volevo farvi eh, sentire un... Eh, altro elemento eh, importante se arrivo a scrivere la cosa giusta al momento giusto, cioè il volume, anche oggi. Il mio compito è quello di darvi il buongiorno. Bentrovati all'appuntamento con le Daily Tech News di Mr. Gadget, ovvero. Allora, questo facciamo bloccare, allora, questo ci serve per individuare gli altoparlanti di questo telefono, vedete nella fessura eh, superiore e poi nella parte inferiore del telefono vedete che non c'è altoparlante qui sul bordo perché c'è questa fessura, ecco adesso la vediamo, questa ampia fessura che serve per riprodurre l'audio con un volume tecnologia. che vedete se io copio, copro eh, se io copro la parte eh, inferiore e ehm, essenzialmente mh, impedisco all'audio di uscire dalla parte inferiore, però vedete quanto è alto il volume anche nella parte eh, superiore. Non è un audio potentissimo. Eh, dal punto di vista eh, dei bassi però mh, si comporta bene a proposito di qualcosa che non è potentissimo in questo momento io non ho inserito la sim perché sto provando un altro eh, telefono ma quello che ho trovato invece un po' titubante di questo telefono è la ricezione telefonica mm, non so per quale ragione si possa eh, avere nel 2020 ancora un telefono con qualche eh, diciamo incertezza nella ricezione telefonica eppure, eh, è, ricezione telefonica, eppure è capitato so, questo è un dettaglio che mi ha lasciato uh, un po' perplesso. Però ecco, nel complesso, io vi devo dire che pur con uh, un prezzo molto elevato, non vi nascondo, trovo che questo Sony sia forse uno dei telefoni più belli che io ho provato nel corso di questi uh, 2020. Sì, uh, 1200 euro sono tanti. La fotocamera è buona, ma non Uh, perfetta però vi devo dire che questo mh, è veramente un oggetto uh, eccellente abbiamo detto che la batteria uh, ha un livello veramente notevole 6 ore ho fatto di schermo acceso con questa batteria per un prodotto di questo genere eh, non è niente male ah dimenticavo una personalizzazione del software che viene praticamente con questo tocchetto che potete dare al bordo del telefono avete visto basta praticamente un doppio tocco siete voi a scegliere quali menu e quali parti del telefono volete, quali essenzialmente scelte, shortcuts volete mettere eh, lì vicino potete anche in questo modo attivare il telefono con la modalità a una mano vedete doppio tocco vedete, ecco l'unica cosa è trovare sempre il punto eh, esatto oppure scegliere anche le app a più finestre per cui potete buttare dentro le app che volete utilizzare per avere la visualizzazione a più finestre con un telefono di questo genere che ha un ratio 21 noni avete la possibilità di aprire più app e di avere una buona e ampia visibilità per eh, ciascuna non vi nascondo eh, che mi è piaciuto veramente tantissimo e che questo per me è uno dei migliori prodotti in assoluto in circolazione in questo momento.